Angelo Dario, Presidente della Commissione Sport di Roma Capitale, buongiorno. Eccoci, buongiorno. Buongiorno. buongiorno, buongiorno. Allora, come, come, che, che succede? Che, dove andiamo a fare sport? Ci sono un bel po' di impianti sportivi che restano aperti fino a tardissimo, vero? Sì, esatto, sì, beh, dipende da quello che volete fare, nel senso se volete assistere a delle esibizioni. Ah, allora, fare, fare, fare. Volete fare. Sì, allora, io sì, allora, non lo se... so, te, non so Enrico, Silvestri tu vuoi fare qualcosa? Io ho una spalla in disuso, credo eh, che sì. abbia dei problemi a farlo di giorno, figurati sera. a meno che non facciate fisioterapia alle allora, 4 no, del sì, mattino, sì, vengo. Può essere, può essere. Fisioterapia no, è stata una premio. spalla, allora evidentemente. Probabilmente non potrai fare ad esempio il tiro no. con l'arco, no? No, mi no, no, no, no, seguo no. in diretta Lo Facebook. <ride> Potresti fare male a qualcuno, quindi a me stesso, non, soprattutto non, non andare a fare tiro con l'arco no. e, e nemmeno, forse, ok. I prato, non credo, se... no, non, credo, eh, non credo, no, no non il credo, non credo il tennis. Puoi fare pattinaggio. Pattiraggio se non cado e siccome non sono abbastanza esperto dubito Ma guarda <ride> io vorrei, vi seguirò col cuore Molinari verrà sicuramente perché è un nottambolo, è un vampiro E, e quindi vi seguo ma insomma per tutti quelli che non ma... hanno un problema come il mio Raccontiamo veramente tutte le iniziative perché mi sembra una cosa interessante È la prima volta che sento, è la prima volta che si fa un, un evento simile notte la, Una bianca notte bianca degli, degli, impianti, degli, degli, sportivi. degli impianti sportivi Uh, un evento simile come l'abbiamo pensato noi, sì, nel senso che altri, altre notti bianche dello sport sono state fatte, ma sempre in maniera diversa, ovvero con, eh, in, in piazza ad esempio, eh, mai presso gli impianti a, a fare sport come, come l'abbiamo intesa noi. E quindi sì, da questo punto di vista prima... a Roma non è mai stato fatto nulla del genere, in altri paesi appunto sì, ma in modalità molto diversa. Poiché noi abbiamo la fortuna di avere tanti impianti sportivi di proprietà del comune mh, che offrono servizi di qualità eh, eccellente, allora abbiamo pensato di, di aprirli straordinariamente la sera, un sabato sera, e dare la possibilità a chi magari non, ancora non li conosce di... Di, di entrare e viverli ecco appunto allora terra, si può fare però... per esempio ok su prato uh, in via delle tre fonti di arignone fatto eh, eh, eh. è un impianto si fa atletica alle terme di caracalla fino anche a orari più tardi insomma eh, poi anche a via di Saponara, quindi a Cilia se non sbaglio, vero? Sarà possibile sì. praticare calcio, calciotennis, calcio tennis, zumba, biliardo. biliardo, ah no, manco biliardo può fare Silvestrin, neanche <ride> eh, no, no. questo. Uh, poi al Paolo può portare un po' di musica se vuoi. Ah, ecco, sì. sì. eh, Col braccio eh, sinistro eh, la posso portare, eh, però? Eh, sì, sì. Allora, al Paolo Rosi, quindi, all'acqua cetosa, si addirittura è aperto fino alle 3 di notte. Eh? Quindi, si può praticare tennis, sì. dynamo bike, giochi di strada. Quali sono i giochi di strada? La ginnastica, che, è? che sono i giochi di strada? Ah sì, i giochi di strada sono tutti i, i giochi che si possono fare in, nei, nei playground, ad esempio, oh. ovvero grazie ad eh, attrezzature ehm, tipo barre, eh, eh, oppure pali, insomma, pendersi. A seconda appunto del, eh, della prestazione fisica che uno può, può richiedere a se stesso, ci sono vari eh, livelli di, di difficoltà. Oh, poi c'è anche il nuoto, anche i anche il gruppo, nuoto. ah, i balli di gruppo, figo. Si può fare nuoto anche Acqua Tibur, via del Frantoio 8, sì, eh, esatto. Poi vabbè c'è cioè ancora. Si può fare tennis? tennis calcio tennis? Sì, ecco. calcio tennis è molto divertente, anche da vedere in realtà. Sì, sì, calcio tennis è figo, è vero, bravo. Eh, per esempio, questo succede eh, al CSD tennis team Vianello, via Accademia tennis Peloritana 26. Sì tennis, calcio tennis, spinning, Krav Maga, questo è figo. Mazza, bello Krav Maga. È bellissimo, sì. Bello, grande ah, difesa cioè, personale. Molti hanno previsto anche il karaoke, tra l'altro. Ecco, vogliamo che... Sia grande il... difesa personale, perché se sei stonato <ride> inizi a fare <ride> il karaoke <ride> e scappano gli, gli aggressori. Eh, quello... Vogliamo unire, appunto, l'idea è stata quella di unire sport, al, anche al, al, non solo all'agonismo puro, ma al divertimento. Quindi ci sarà musica. E ci sarà qualcosa da mangiare e da bere insomma è un, è una sera, è un sabato Beh. sera quindi vogliamo Uh, vivere un sabato sera divertendoci e facendo sport. Oh, per tutti gli aggiornamenti, per avere tutte le coordinate, si può andare sul sito di Roma Capitale, giusto? C'è la... tutto quanto. Esatto, Or sì. La cosa bella tra l'altro è che mh, in, sulla scia di questa, uh, uh, di questa proposta tanti altri hanno aderito e comunque impia altri impianti anche privati faranno delle delle attività e questa cosa ci fa ancora più piacere perché ecco abbiamo il, appunto lanciato questa idea per la prima volta a Roma e c'è stato tanto entusiasmo, quindi eh, oltre al programma ufficiale ci saranno tanti altri eventi che, che poi sono, avverranno in vari quartieri e, e, e impianti nella città. Ottimo! E tu ti fai il giro con la bici per andarli a, a controllare tutti? No, io confesso me lo farò in scooter, perché ah, okay. mi piacerebbe eh, partecipare al maggior numero di eventi. Eh certo, vabbè tu vai forte in bici, grande mi ricordo che sei venuto va. qua in bici, sei venuto qui in radio in è bici. vero, come no, sì, eh, sì. Eh, eh, quindi potresti anche farlo, insomma, tra l'altro c'è pure qualche salitella, vabbè, ma, chi, ma eh, questo è uno sportivo vero. eh. Grande, ciao, <ride> ciao Angelo, grazie. No, ciao, per grazie per mille. Buona grazie. giornata.